Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi anzi non tanto nuovo, è un glitch vecchio però eh, fatto per eh, quelle persone a cui non riusciva lo potete fare in sessione privata e dovete un avere un amico che vi aiuta e questo amico si deve trovare allo Santos Custom come avete appena visto poi eh, tra i requisiti dovete avere una moto che non fa parte dei garage del CEO eh, deve venire da un altro garage questa moto e i garage del CEO ovviamente devono essere tutti pieni o eh, quello in cui andrete a fare il glitch insomma deve essere pieno comunque magari se sto pieni è meglio almeno non vi sbagliate allora eh, detto questo una volta chiamata la moto che cosa dovete fare? allora innanzitutto mettete la moto in questa posizione come la sto mettendo io ragazzi non mettete in altre posizioni eh, se lo fate in questo in questo ceo potete farlo anche alla Maze bank quella più costosa è importante che mettiate la moto davanti al palo dove c'è il respawn in pratica allora se la mettete se, eh, fate lì, in questo ceo, mettete la moto in questa posizione vi risulterà molto più semplice fare il tutto allora a questo punto che cosa dovete fare dovete accendere la moto andate in veicoli, comandi remoti accendete la moto Tornate in garage, mentre nel frattempo il vostro amico sarà posizionato davanti allo Santos Custom. Adesso andiamo a vedere eh, che cosa farà anche il nostro amico. Quindi, una volta che avete fatto il tutto, mm, qui salta in gioco il nostro amico. Allora, innanzitutto, noi ci avviamo verso. Eh, scusate, ragazzi. Innanzitutto, prima di tutto, invitiamo il nostro amico mentre il nostro amico che è davanti allo santos custom avvia una missione quindi una volta che lui avrà avviato la missione noi avremo questo menu aperto della gestione veicoli dovremo unirci a lui e una volta che ci saremo uniti a lui comunque automaticamente la sessione sarà chiusa comunque privata noi ci sbatterà fuori e torneremo in garage quindi, eh, sempre con la famosa visuale, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinarci dietro al quarto veicolo, ragazzi. Dobbiamo stare dietro al quarto veicolo, faccia al muro. Scusatemi, ma il riquadro è troppo grande e non si vede. Comunque, sapete tutti come si fa. E, a questo punto, che cosa dobbiamo fare? Beh, il nostro amico uscirà dalla missione, insomma sarà davanti allo Santos Custom e dovrà entrare, come state vedendo dal video, dovrà entrare nello Santos Custom. Quindi adesso andiamo a vedere. E quando entrerà dentro lo Santos Custom, ragazzi, dovrà premere start per non far avviare ovviamente lo Santos Custom, insomma, non per non farci fare l'animazione dello Santos Custom, premerà start mentre sta entrando in maniera tale che andrà buggato andrà verso la fine del garage e si posizionerà sul nostro invito quello che gli abbiamo appena mandato intanto noi facciamo la manipolazione essendo dietro al eh, quarto veicolo dobbiamo scambiare la terza con la quarta e la quarta con la quinta avendo giustamente posizionato la LG al eh, quinto posto quando eh, andremo a scambiare la quarta con la quinta, il nostro amico contemporaneamente a noi andrà ad accettare l'invito, prenderemo la moto e andremo direttamente davanti all'entrata del garage, ragazzi, come avete appena visto, e aspetteremo, dovremo aspettare, adesso in questo momento tutti e due gli schermini, come state vedendo, sono neri in pratica, quando il nostro amico ci dirà che sarà dentro il garage, in questa situazione noi andremo a eh, premere cerchio per tornare indietro da questa situazione che vediamo cioè da garage pieno premiamo cerchio e torniamo indietro il nostro amico rimarrà in garage e noi avremo fatto la duplicazione a questo punto andiamo a comprare una LG retro custom e l'andiamo la a sostituire con l'auto che abbiamo doppiato come adesso andiamo a vedere mi raccomando le led sempre a, a insomma dove si comprano le super non da bennis mi raccomando che sono buggate una volta fatto ciò eh, che avete sostituito attendete che comunque vi venga consegnato il veicolo a messaggio entrate nel garage il vostro amico non dovrà più fare nulla ragazzi una volta che siete entrati nel garage andate allo santo scasso ma cambiate la targa e il glitch è fatto ragazzi e lo ripetete una e un'altra volta fino a quante volte volete e un'altra cosa ragazzi tutti i glitch eh, che sono stati fatti fino ad ora funzionano ancora eh, quello dipende dalle vostre capacità comunque vi lascerò in descrizione tutti i vari glitch eh, anche le live in cui ho provato i glitch eh, diciamo del, dell'Eclipse Tower la live una sola e il glitch con pallino blu e senza pallino blu insomma ragazzi quindi ce n'è per tutti i gusti approfittate di questi glitch questo qui eh, diciamo ho cercato di migliorarlo un pochino eh, detto questo ragazzi veramente approfittate lasciate un bel like perché penso di meritarmelo poi non lo so questo me lo dite voi comunque lasciate un bel like per questo video un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.